Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho un piccolo problemino con queste, queste tronchesina e queste due pinze. Praticamente si sono arrugginite e si sono indurite. Questa, proprio a scatti. Quest'altra, idem, però è ancora un po' fluida. Andiamo a vedere ora come sbloccarle e come fare per farle tornare quasi praticamente nuove. allora io mi sono munito di un pennello e di un po' di nafta molto semplice facciamo più avanti le nostre pinze mettiamole di così in modo da non macchiare la superficie di sotto intingiamo il pennello all'interno della nafta e buttiamo su di esse eccole qui molto semplice no? più ne mettiamo meglio è quasi a farla gocciolare dobbiamo metterla un po' anche fra le giunzioni qui sotto ecco qui e lasciamola un po' a riposo ora passiamo alla seconda la stessa identica operazione e lasciamo la riposa. Ora passiamo a quest'altra pinza. Ecco qua. ripetiamo praticamente per tutte e tre le pinze lo stesso procedimento. Okay. partiamo dalla prima, basta solamente muoverla un pochino. Ecco, la si è già sbloccata ed è tornata perfettamente funzionante. Ops, ecco qua, quasi per tutto funzionante. È tornata ora. Per pulirla ancora un altro po', basta semplicemente togliere giusto un po' di immondizia che si era formata qui nei bordi. Di solito è la ruggine che si forma qui. E quindi è quella lì che fa bloccare i movimenti la nafta non fa altro che sciogliere questa ruggine, questa proprio che si crea prendiamo uno strofinaccio non tanto buono e andiamo a ripulire ecco qui molto semplice fa un po di fatica a riaprirsi ma non fa niente questo poi si aprirà col tempo basta fare un po' di minuti così e bene. lasciamo un altro po' a riposo con un altro po' di nafta ecco qui ed ecco qui tanto sta iniziando anche più vicinare un altro po' ne mettiamo di qua un altro po' di qua e vabbè e lasciamola così a riposare ora passiamo a quest'altra quest'altra è la stessa identica cosa ecco qui si è già ammorbidita ora basta prendere un po' di questo cacciavite e farlo un po' nel burro ecco si è praticamente arrugginita quasi muova ovviamente sta a voi più la sforzate e più il suo raggio di ampiezza sarà grande e più sarà fluida ecco qui molto semplicemente ripuliamo dalla sporcizia che ha rilasciato ecco la parte pulita e vi faccio vedere. Mm. Questa è tutta ruggine che ha fatto, sporcizia che si è accumulata negli anni e quindi è successo quello che è successo, ecco qua. Mm. Mettiamoci un altro po' di nafta, quindi abbondiamo senza alcun tipo di problema anche qui mettiamoci un altro bel po un altro due po di qua abbondiamo sempre senza porci limiti ecco qui senza troppi problemi e mettiamo qui questa a riposo, ora passiamo quest'altra che pure si era bloccata la sbluriamo un po ecco qui questa è tornata nuova. questa non era tanto bloccata questa era giusto agli inizi mentre le altre due erano praticamente bloccate ecco tutto quello che è cacciato fuori vedete noi lo possiamo tranquillamente pulire ecco qui anche qui sotto vedete? non lo, più, lo faccio più facciamoci un altro qua ora riprendiamo con questa prudissima con giusto un po' di pulizia è tornata nuova Ecco qui, dopo ci andremo a buttare un po' di VT40 che è un olio, quindi eh, dovrebbe non bloccarsi più, dovrebbe fare praticamente anche da anti -ruggine. Ecco qui. perfetto, più fluido di così che vogliamo, qui ci dobbiamo mettere un po' di VT40, anzi buttiamoci un altro po' di nafta di così se c'è un altro po' di ruggine la scioglie ecco qui. ecco qui mettiamola qua ora pensiamo a quest'acqua guardate qui, ha cambiato colore questa è ruggine Tutta l'ugine che okay, va via, tranquillamente. Ecco, risolto il problema. Questa possiamo... Ah, mi fatto male, C ho le mani congelate. Possiamo metterci un altro po' di nafta, tranquillamente, e riprovare. Mm, qui. mettiamo ancora un altro cuccino ecco qui un altro cuccino piccolino ora ci passiamo la prima questa qui si è bloccata guardate cosa sta cacciando fuori man mano tutta ruggine tutta unicamente ruggine che bloccava la pinza ecco qui ma no, giriamo al contrario e ce ne buttiamo un altro po' di sopra per farla entrare, ecco qui, facciamo girare, tutta l'ugine che esce fuori. Facciamo una passata di svitro veloce qui. Anche ora è diciamo un po' meno pulita. Questa ormai è fluidissima, non c'è più nessun tipo di impedenza. Basta semplicemente pulirla. Voilà, torna praticamente nuova, oh, tutta ruggine che si era formata. Hm? E facciamo l'ultimo passaggio che è questa Ed ecco anche questa caccia alla ruggine guardate magari se riusciremo a mettere a fuoco ecco qua tutte ruggine inutile ok ora non ci resta altro da fare che passarci un po' di vd 40 o un po' di olio Le preferisco sempre un po' di vd 40 ecco qui mettiamocene un po' ce la passiamo anche qui in mezzo ecco qui il 40 è sempre un bloccante però VD40 costa Questa costa un po' di meno Quindi preferisco usare questa Ok raga Mi sono munito di bomboletta di VD40 Spuzziamocela sopra Ecco qua Facciamo una passata con il VD40 Guardate che cosa esce fuori Si nota che il VD40 è già più efficiente Ops togliamo tutto questo schifo Andiamoci un po di qua non voglio esagerare perché il di 40 non è uno sbloccante è gratuito costa anche parecchio ecco qui mettiamo l'altro coso e buttiamone un po' anche qua. lasciamo assorbire è stata finita sempre durante perché sei vicino al cavalletto qui la stessa identica cosa e ecco qui facciamo un'ultima passata totalmente libera non caccia più così tanta ruggine e possiamo anche tranquillamente pulirla Oh, tornata nuova mm. c'è cioè, l'uso un'ultima spezzata un po' di protezione mm. Mm. questa è perfetta passiamo a quest'altra praticamente mm. è perfetta la possiamo anche pulire tranquillamente e anche questo lavoro è finito ecco qui è perfettamente pulito non c'è neanche tanto bisogno di buttare giusto un po' qui per evitare altra formazione di ruggine fare allora, l'ultima passata con questa sono tornate mori praticamente perfetto qui ora rimangono sul loro posto questo lo posso togliere raga io per questo video vi saluto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi e condividete i video se avete dei chiarimenti potete contattarmi te su telegram oppure potete sempre contattarmi in basso ciao raga